Ciao Oggi mm. Oggi Parlerò della storia del mio canale Perché Di me e del mio nome in generale Perché Perché Il 5 maggio 2020 è stato creato il canale Burba È stato creato il canale Burba eh, su youtube ovviamente e mi sono e mi sono scritto degli appunti li leggo insieme li li... leggiamoli insieme allora solid storia oh no aspetta non è il 5 maggio mi sono sbagliato è il 17 però oggi è il 13 quindi è quasi quasi arrivati La storia del canale di Burba Il 17 maggio 2020 Venne creato il canale Youtube Burba Con, i, con un video Chiamato Il mio allenamento Il mio allenamento Adesso se lo trovo Ve lo, ve lo metto qua sul computer attimo allora dammi il tempo che qui c'è aspetta allora ordine per dammi un attimo boh aspetta eh no che no chi è? ma che chi è? Allora... E dammi un attimo. Che qua è non era niente selezionato. Oh. oh, già ma mutati. Allora. Qui. in cui faccio questo faccio questo Cioè Marco ti ho detto di mutarti Mi è un po comodo Dura due minuti questo video registrato sul telefono, sul bordo del, del divano eh, luce. Eh. Vabbè. Grazie computer Insomma in breve abbiamo capito co come era fatto il primo video prendendo il libretto questo video si chiama il mio primo allenamento questo sarà un video su youtube quindi lo lascio qua in alto nelle schede qua qui e intanto adesso sono in live su twitch eh? e l'8 luglio 2020 ho fatto il mio primo speciale ovvero creative riempi che vi lascio sempre a credo di aver fatto una playlist sempre qua sopra nelle schede era una serie, una serie carina è morto già, già è mega un bene allora, intanto preparo l'altro video di cui adesso c'è 56 visualizzazioni Lascio. Creativa Riempi eh, Era una serie carina, che andava bene Ma ci feci solo tre episodi Perché era l'anno in cui sono andato al mare Che è a Riccione Ed è a circa 230 km da casa mia E poi... E quindi... Questo è il video Mo' tornerà Gianmarco Non posso leggere il messaggio adesso. Ciao, grazie per il buco, non ci sono. Cioè, fa. Oggi ha idea creativa e artistica. Allora transizioni vabbè ah praticamente in, que in questa serie andavo, andavo nella, nella mappa in una mappa molto conosciuta chiamata BHE Va, ve lo lascio lo sfondo qua una mappa molto famosa anche attualmente chiamata BHE e intanto e... c'erano anche delle persone E dal 23 luglio ero a Riccione al mare e mi è venuto in mente di fare un video al giorno per la prima volta perché ero col telefono e quindi, non volendo abbandonare YouTube, facevo un video al giorno fra quei giochi che si fanno col telefonino tipo Clash Royale. Pokémon go eccetera da ottobre 2020 mi sono preso una pausa per youtube perché volevo rilassarmi divertirmi con, con i miei amici su fortnite su fortnite e in quel periodo uscì anche Rocket League no allora era agosto 2020 e in quel periodo uscì anche Rocket League gratis da e siamo passati dalle sere creativa su Fortnite che era anche il periodo in cui ha cominciato a giocare il qui presente o non presente un po dipende come messo Gianmarco eccolo e in quel, peri in quel periodo eh, da fare creativa su Fortnite insegnando a Gianmarco come si giocava siamo passati a alle 2v2 in partita privata su su rocket league con la musica al massimo eccetera e da lì a febbraio 2021 eh, cominciai comincio con eh, i best moment best and funny moment di rocket league eh, cioè i momenti più divertenti di quelle partite private in 2v2 e e anche, anche di quei tornei che vin vincevamo, cioè pochi. Però quella volta che abbiamo preso, che abbiamo vinto il torneo oro, tanta roba. Oppure eh, di quando sono arrivato diamante, sia sì, in 3v3 che in 2v2. In 3v3 in compagnia di Gianmarco e anche del Bing. In 2v2? No, da solo. con un compagno però e il 29 ottobre del 2021 esattamente dieci giorni dopo che ho compiuto gli anni sono diventato eh, come ho appena detto diamante solo cattolica che per me era un sogno tipo wow wow il diamante quando invece già Marco e Gennaro l'avevano già raggiunto da un po' E Il 20 gennaio 2022 Cominciai anche una serie Chiamata Che va in onda ogni giovedì O meglio andava Perché adesso ho già smesso Andava in onda ogni giovedì Ovvero 1v1 su Rocket League Perché c'era questa cosa che mi facevo solo Rocket League Mi piaceva giocare solo a Rocket League E quindi facevo 1v1 su Rocket League E... Con auto differenti, pure a caso E cercavo di far più vittorie possibili per... Per vincere Per fare il video Mettendo anche una musichetta in sottofondo che... La metteva Kylo Il nostro amico Che adesso mette i sottotitoli dei video Credo abbia messo i sottotitoli anche di questo video Saluto Kylo Eeeh e e lunedì uscivano altri video eh, Di avvenimenti che accadevano Tipo vincioso su Fortnite Video Poi Ho finito il libro perché l'avevo Iniziato a scrivere a, a, a, a gennaio Finito Parlo io adesso eh, Verso febbraio 2022 ho cominciato A fare live su Twitch Dove siamo adesso? Ti ripeto se Tu sei da Youtube? Sarà eh, martedì e venerdì, ore 20. Vieni qua, divertiamo. Dicevo, eh, Ho cominciato a fare live su Twitch da febbraio. Che tira, ho cominciato a fare live su Twitch adesso. Lunedì. Adesso sono prestabiliti così. Lunedì. Fortnite. Martedì, live su Twitch Mercoledì, pausa Giovedì, eh, video su YouTube Venerdì, live su Twitch Sabato e domenica niente E... Vabbè, ah questo è uno speciale un po' per i due anni di questo canale Che adesso è il 13 maggio Oggi è il 13 maggio 2022. Questo video uscirà il 17. Appunto per i, 10, per i due anni compiuti del canale. E niente. Spero che il video sia si piaciuto. E... Con io che di un anno fa che ricavo il Barret. E ciao.